Zombie apocalypse. buongiorno oggi abbiamo fatto una piccola spesa al desparte allora cominciamo con bertolini lievito bertolini ce n'è quattro guste e costa 1,79. euro poi c'è la farina barilla Eccola qua, 00, è buona per tutte le cose, 1,45 euro, e 45, molto costosa, eh? non avevo neanche visto il prezzo. Poi c'è mozzarella alborea, ce ne sono 300 grammi, suddivise in 100 grammi l'uno, e mozzarella di fiori di latte e costa 3,59 euro. E poi ci sono due banane due banane, bene. Due banane sì. e sono 350 grammi qui non dice quanto sono al chilo. Ah, il chilo al chilo 169 peso netto 350 grammi 59 centesimi. Uh -huh. Poi ci sono due pesche. Molto belle. Queste due peschine. Sì, eccole qua. Mi ammenta quelle che c'erano allo stazzo di mio padre e uh -huh, di mia madre. Sì, sì, sono quella razza di pesche uh -huh. che veramente vengono in settembre. Uh -huh. qui. No, in giugno vengono questi Allora, il chilogrammi sono. 3,99 non è che siano a buon prezzo pesonetto 365 grammi totale 1,46 euro poi. poi mele golden eccolo qua mele golden che sono al chilo al chilogrammi 1,99 non sono molto eh possono andare pesonetto 805 grammi e sono nel totale 1 euro e 60 quattro belle mele della melinda quindi sono buoni cosa sì. ci facciamo la torta aspetta aspetta uova dei forni 1,99 euro sono molto cari questi perché in un altro posto ho visto 2 euro e sono anche a due torri ma stamattina non mi andavo ad andare lì pazienza allora questi uovi dei forni abbiamo detto 6 1,99 dalle montagne di forni da capirai allora Latte intero d'arborea, latte intero molto Tarte. buono, 1,79 euro, poi. poi due limoni, e poi qui, a quanti sono questi? Aspetta fammi vedere bene, sì. due limoni al chilogrammi 2,69 euro, peso 280 grammi, e nel totale 75 centesimi. 75 centesimi poi pomodori a grappolo pomodori a grappolo ci voleva di camminare a prendere in un altro posto meno non mi andava al chilogrammi 2 e 29 peso netto 500 25 grammi, totale 1,20 euro, e, 20. e questa è la spesa di oggi, complessivamente 16,26 euro. 26 ok, qua. a posto, tanto tutto questo lo metterò nell'info box, in modo che buongiorno a tutti, una buona estate, buongiorno, ciao, buone vacanze ragazze, ciao ciao! lo metto in frigo? si sì, si sì, aspetta un attimo e il so da metterlo